Quali erano gli scopi e insieme i vantaggi di questa gestione differenziata dei territori conquistati? Erano sostanzialmente tre. La diversificazione di trattamento, che rispondeva al principio del divide e timpera, dividi, e comanda impediva ai territori conquistati di fare fronte comune contro Roma. La colonizzazione consentiva una più ampia romanizzazione e un controllo più stretto dei territori conquistati. La federazione obbligava le città alleate a fornire truppe, per cui Roma poteva contare sempre su un solido supporto militare. Nel 270 a.C. una città-stato come Roma si trovava dunque a gestire il territorio dell'Italia centro-meridionale, un territorio abbastanza ampio e abitato da comunità diverse sotto molti aspetti. Per mantenere il controllo e assicurare un'amministrazione stabile nel tempo, oltre alla gestione differenziata, Roma mise in atto due strategie. Da una parte la costruzione di un'imponente rete viaria che collegava tutte le città a Roma e che era finalizzata a consentire il rapido spostamento delle truppe fondamentale per il controllo del territorio dall'altra l'urbanizzazione che avveniva attraverso la fondazione di nuove città in tutto e per tutto simili al modello urbanistico della capitale Roma